Grazie Presidente. Io volevo dire alla consigliera Mussolini che la ringrazio per questo ordine del giorno perché è proprio quello che noi stiamo, stiamo facendo con PagoPA eh, è proprio quello su cui ci stiamo lavorando perché eh, diciamo queste sono proprio le modalità con cui i cittadini sempre attraverso il web quindi il sito del Comune di Roma devono poter accedere ed avere, e, e quindi anche fare con tempestività dei pagamenti senza fare fire, senza... quindi... Eh, diciamo che stiamo parlando la stessa lingua quindi su questo siamo molto molto favorevoli l'unica diciamo, cosa che volevo solo eh, diciamo, mettere in evidenza era per quanto riguarda le partecipate se, per, se poteva andare bene mettere in prospettiva perché purtroppo sulle partecipate eh, ci, ci si sta lavorando però eh, essendo che sono delle, delle, appunto, delle società partecipate pago PA riguarda la pubblica amministrazione lì dobbiamo vedere il processo come può essere implementato. Quindi, se riusciamo a fare questa piccola integrazione, noi voteremo favorevoli a questo ordine del giorno. Grazie.